Box? Cacchio? Box? Mamma mia! Ci sono? <ride> 100 alla focus? Box? 30? Cacchio? One, wow, ci ho fatto, fatto. Proprietà competitiva? Dai, fra, dobbiamo vincere. No. C'è eh, un, la? do do un lama là? C'è un lama, c'è un lama, andiamo a prendere il l'ama. Già da me? 100 Fatto. Porco dio, vecchio. Questo non se lo aspettavo. Minimo mezzo. Me. Questo è nemmeno mi ha visto. Ma Brother. Direi che andiamo a chiedere tutti. Questi non erano una merda. <ride> brod, questo. Oh mio dio. Andiamo a chiedere tutti. Prego. Andiamo a chiedere, tutti. Andiamo a chiudere tutti. questi non ne hanno una merda. Ne... Ho messo un jetpack qua sotto. Ma l'hai visto pure io? No, si, Andiamo, andiamo. Passi da qua sotto? Eh, bro sto arrivando adesso. Peccato? C'è Morto. Ma quello? E <ride> stavo <ride> facendo il cazzo di merda dietro l'albero! Eh, questi non c'è una merda, dai, si è Merda! Mi hanno scannonato, vecchio Anche <ride> a me hanno scannonato Arrivano, arrivano, arrivano Fatti i costi subito Sto full laggando, sto full laggando 130 ping, vecchio Devo farmi un big, riesco? Eh, okay, si sei aperto, sei aperto, sei aperto Non qua. boxiamo qualcuno Quattro. Box? 100? Eh, sono white, sono white, black. Box Caccato Box Mamma mia questo si va su Instagram Questo va su Insta cazzo Isto cazzo Isto cazzo Isti cazzi Dove sei? Ci sono 100 alla focus Box Ho clippato anche quest'altro Blood resisti ok che sto clippando tutti vado dall'alto sulla tua sinistra occhio ti spara 100 box white che cazzo è Ah, è facilissimo, ti giuro Minchia, sembra di essere tornati ai tempi della season 6, capitolo 1 Box? Intanto. Non è solo, non è solo Dov'è l'altro? Eh, vorrei saperlo anch'io Oddio, oh. col track gli sta entrando. Continua a rompergli il cazzo io. Ok, arrivo. Li vedo. Esploso tutto. Venti. Paddo. So sopra il benzinaio, se vuoi. Paddo, paddo sopra il benzinaio. Non li vedo io Ok si li vedo 30 L'altro è ancora dentro eh Morto, morto, morto Ok, ecco l'altro 20 cacato, 20 white, morto Dov'è? Volano, volano verso di noi dal benzinaio 20 E' là dietro c'è anche la macchina sotto 8. Se gli sparo 8. e inizia ad andare eh? Sì Oh gli sparo te li tengo Sparo qua sopra Ma vi venendo con lo, lo zipline Ah no White 1 Mercado Mercado l'alpinista Nice Sul camera, non puoi no. Ma cosa scappi? Ma fanno in un'altra partita, scusa. What? Sto finito. No? Devo per forza farmi quel 100. Andiamo sulla taglia. Tracker viola. Fighe, splash. Ma dove cazzo stanno? Ma la frase. A me stanno camperando. Eccoli? Vicino piccione ho oh, il piccione 30. Cracchiato, white ho fatto fatto fatto fatto. L'altro dietro. E la taglia. Vuoi riflettere? Cracchiato, white. 21 white. È morinare, morinare. 15 white. Se uccidete, te le Eh. Fin quando che non si stabilizza. Ciao Zacca è venuto. Andiamo, andiamo un'altra pod, vieni. Merda, god. Canto. Porto. Ha paddato. Paddo, paddo, paddo più. Vado, eh adesso l'altro vado che ho pensato io Sta ribadando. Sì 40 Mi sparo Morto Nice C'è altra gente qua Taggo C'è 9 20, eh, 60 Ma vado? Ah oh, no Sei da solo, sei da solo. Eh, me lo so. Eh... Torno, torno. Ti apro. Non posso. Eh no. Eh, no. Cracato che ha uno no, di vita. Eh. Sta scappando verso i bordi dell'assarcinato. Merda, guarda se morivo da sto pirone. C'è gente sul benzinaio. Vedo. Anche sotto al benzinaio. Buono. 21, 20 e eh, 80 quello a destra. Mi, mi rendono addosso. 30. 30. 30 white, 30 white ancora. No, ne 2, 2, 2. No way, perché c'è vuole 30 wide, da me, eh, da me, da me. Sotto la scala uno. No, non muore. Prega le armi. Oh, ok, c'è un altro team, c'è l'altro team. Eh, qui Sì, si sì, può l'altro team. Okay. ok, ora 1 v1 se ti ammazzo. Andiamo. 1 v 1 che cazzo è questo stronzo 24 wipe, blood è qui dentro 24. 26 ah. 26 kill non so se sono buone